Sarai significa mia principessa, chissà quanto amore pronunciava questa parola Abramo, Sarai, mia principessa. Viene, ci viene detto è il capitolo 20 della Genesi al versetto 12 che è sorella di Abramo, figlia dello stesso padre, ma non della stessa madre. Sara è talmente bella che tutte le donne sfigurerebbero accanto a lei proverbiale è la sua bellezza. Tutti desideriamo conoscerla, capire com'era Sara, che cosa pensava, cosa faceva. Il capitolo 11 della Genesi al versetto 29 dice che è moglie di Abramo. Ma subito dopo al versetto 30 ci viene detto che lei è sterile che non aveva figli e quindi non c'è futuro. Poi viene descritta come donna avvizzita, taciturna, connotata dal limite della gelosia. Poi anche una regina dell'ospitalità e una coca eccellente, ha avuto degli ospiti di eccezione, i tre pellegrini che poi le hanno annunciato che sarebbe diventata madre è stata capace di accogliere nonostante tutte queste fatiche e queste difficoltà è stata disponibile e accogliente Sara quindi è partner integrante nel piano divino vogliamo ascoltare adesso la lettera agli ebrei dalla lettera agli ebrei per fede, Abramo chiamato da Dio obbedì a tante fece verità e partì senza sapere dove andare. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende come anche Esau e Giacobbe coerenti della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle sante fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché mi tenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un nonno solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i mali promessi ma li videro e li salutarono solo da lontano di di essere stranieri e pellegrini sulla terra chi parla così mostra di essi di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una misto alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unicenito figlio, del quale era stato detto, mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche le morti, per quelle Rendiamo grazie a Dio. È bellissimo questo testo della lettera agli ebrei che ci presenta in sintesi un po' questa storia della salvezza. In modo particolare abbiamo ascoltato questa parte che riguarda Abramo e Sara. Que perché per questo da un uomo solo, ci viene detto al versetto 12, capitolo 11 della lettera agli ebrei, e inoltre è già segnato dalla morte, è un uomo solo ed è già segnato dalla morte. Non c'è speranza in questa carovana. E infatti, il capitolo 11 della Genesi, al versetto 31, ci dice che. Terak eh, prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè del suo figlio, e Sara, il suo nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Canaan e vi si stabilirono. Innanzitutto partono, questa carovana, che è una carovana segnata dalla morte. Perché? Perché -Terek aveva visto morire suo figlio ed era partito lasciando suo figlio sepolto lì a Ur dei Caldei. Quindi è una situazione segnata dalla morte perché anche nel versetto precedente ci veniva detto che Sara non poteva avere figli. Quindi c'è tanto dolore in questa carovana. È una carovana che viaggia senza futuro, senza speranza. Eppure il Signore accompagna questo piccolo popolo, il Signore accompagna questa famiglia e nonostante anche Terak, lì a Karhan, muore, questa famiglia continua a camminare. Non si stanca di camminare, questo viaggio, e questo viaggio geografico diventa, potremmo dire, un viaggio della speranza, diventa un viaggio segnato dalla fiducia nella provvidenza di Dio. Un uomo che cammina per fede, ma cammina lentamente, cammina secondo il suo passo, cammina segnato da questa pesantezza e da questa morte. Quindi c'è questa fatica, questa difficoltà. Terak che parte probabilmente senza tanta voglia. Abramo ha la preoccupazione di sua moglie, che non riesce ad avere figli. Lot è rimasto senza papà. E quindi è una famiglia un po' sgretolata, pesantita, faticata. Eppure questa carovana parte. E da lì, da quando sono arrivati a Karan, cioè quando sono già partiti, il Signore annuncia eh, una novità per la sua vita. E così la prima coppia di patriarchi parte per Canaan.